E eccoci qui, cari amici, appassionati, e sostenitori, affezionati del mio canale YouTube con i nostri tanti contenuti che è, diciamo ripreso dopo un po' di pausa. Oggi parliamo di pallacanestro. La possiamo ed è la Coppa dei Campioni di Palacanestro, la Turkish Airlines EuroLeague 2023 ovviamente. Per eh, quanto riguarda eh, il nodo principale, ovvero le nostre squadre italiane, perché... Quest'anno, per fortuna, ritorniamo ad averne due: oltre all'Olimpia Armani Milano, anche la Virtus Bologna. E voglio partire proprio dall'Olimpia Milano. Che finalmente, ovviamente, tocchiamo ferro sempre. Sembra, sembra eh, per fortuna sulla via della guarigione. Siamo per le scarpette rosse al sesto risultato utile di fila dopo la vittoria nella serata di ieri al forum di Assago contro il Partizan di Belgrado per 76 a 62. La Virtus Bologna continua la, il lume della speranza che si chiama Playoff è andata a vincere di ben 22 punti in quale di Berlino in casa dell'alba di Berlino per 96 a 74 oggi ci sono ovviamente le altre partite che si discuteranno come l'EFS Istanbul contro Maccabi Fenerbahce e Barcellona, Panatinecos Stella Rossa di Belgrado Bascogna Monaco Ieri, oltre alle due italiane, abbiamo avuto anche Real Madrid, Valencia 95-91, Lindacos, Bayern di Monaco 102-74, Jalghiri, Scanas, Leon Villarbuano 85-67. Questa settimana, poi, da sottolineare come c'è stato l'ennesimo turno infrasettimana, il doppio turno infrasettimanale come... Sappiamo, visto che l'EuroLega è un rullo compressore di tantissime partite, la classifica attualmente vede, sappiamo che nella palla canestro vi sono no, i record, cioè vittorie e sconfitte, che appunto vengono chiamate così abbiamo in testa l'Olimpia Corsa, eh, ovviamente alcune squadre devono recuperare la partita quella di oggi o magari qualcuna, anche due, vedi per esempio il Fenerbahce, per i nodi fatti purtroppo dalla Turchia. Olympia 20 20 vinte, 8 perse Real Madrid 19 vinte, 8 perse Barcellona 18 vinte, 9 perse Monaco 17 vinte, 10 perse Fenerbahce 2 da recuperare, 16 vinte, 10 perse Partizan 15 vinte, 13 perse Basconia 15 vinte, 12 perse poi abbiamo Gialgiris 15 vinte e 13 perse il Maccabi 14 vinte e 13 perse l'Efes Istanbul anche le due partite da recuperare 13 vinte e 13 perse la Virtus Bologna con 28 gare giocate 13 vinte e 15 perse il Valencia con 28 giocate, 13 vinte, 15 perse. L'Olimpia Milano 27 giocate, 12 vinte, 15 perse. La Stella Rossa 12 vinte, 15 perse. Bayern di Monaco 11 vinte, e 17 perse. Panadinecos 8 vinte, 19 perse. Leon Villarbuano 8 vinte, 20 perse. L'Alba di Berlino, Fanalino di coda, 7 vinte, 21 perse. Ovviamente, ipoteticamente ci sarebbe più speranza, speriamo proprio di vedere la Virtus Bologna e playoff. Tutto dipende ovviamente da quante altre vittorie riuscirà a mettere in riusciranno a mettere in cascina le Bulmere. Ricordiamo, essendo 18 squadre nell'Eurolega quindi abbiamo 34 partite di stagione regolare, quindi facendo due conti ne mancano meno di 10. Eravamo in perno un po' più difficile, però, come si dice, nello sport tutto è possibile. Il tutto di tutto, chissà, o oh, non guagliare niente Forza Italia, forza le nostre squadre italiane Indipendentemente dalle discipline sportive Che sia calcio, pallacanestro o altro Noi ci vediamo ai prossimi video Buon fine settimana Forza mia, il mio appassionato rosso e nero e alla prossima. Ciao!